Shakira torna single, secondo il gossip, sarebbe finita con Piqui. Shakira e Piqui si sono conosciuti, e innamorati, nel 2011. Da quellamore, il 22 gennaio 2013, è nato Milan, due anni più tardi, il 29 gennaio 2015, è stata la volta di un altro maschietto, Sasha. A completare così una famiglia che, agli occhi di tutti, è, o sarebbe forse meglio dire era, una delle più belle del panorama calcistico e musicale mondiale. Oggi, però, secondo la stampa spagnola, quella stessa famiglia starebbe per sgretolarsi e. Le prove in una canzone. Manca solo l'ufficialità, i media spagnoli ne sono certi, tra Shakira e Piquet l'amore è ormai un lontano ricordo. La pop star classe 1977 e il suo compagno, il difensore del Barcellona Gerard Piquet, di 10 anni più giovane, si sarebbero lasciati. O starebbero vivendo comunque un periodo di forte crisi. E, questa, una notizia che arriva come un filmine a ciel sereno per i fan della coppia. Che, su quell'amore così bello, ci avrebbero scommesso. Sembravo destinata a non rompersi mai, la coppia Shakira Piqui. Coi suoi splendidi figli, con la cantante sempre tra gli spalti a sostenere il fidanzato. Eppure, secondo il gossip, sarebbe stata proprio Shakira a mandare all'aria quel rapporto, e l'avrebbe fatto nel peggiore dei modi, con un tradimento. Le prove, secondo i bene informati, o forse le malelingue, sarebbero da ricercare nella canzone della pop star, dal titolo Me enamore mi sono innamorata, uscita lo scorso aprile. La vita ha iniziato a cambiarmi quella notte che ti ho incontrato avevo poco da perdere e le cose sono andate proprio così, canta Shakira. Lui è quello che cercavo il medico me lo ha consigliato pensavo di sognare di che cosa mi lamento ora? Non so cosa pensavo oggi, andrò in paradiso a piedi. E poi, la frase al centro del sospetto, mi sono innamorata ho visto lui da solo e ho rischiato. Ma perché, secondo la stampa, queste parole non si riferirebbero al compagno? Con te io avrò dieci figli iniziamo con una coppia te lo sto solo dicendo nel caso volessi fare pratica. Dobbiamo conoscerci una l'altro è quello che sto proponendo siamo eccitati tutto funziona per noi stiamo passando un grande momento. Parole ambigue, soprattutto in riferimento a quella coppia, che potrebbe essere una coppia di figli, quelli che le ha dato Piqui. Ma che più probabilmente è inteso come coppia di neofidanzati. Parla di dover far pratica la pop star, di un amore tra due persone che si devono conoscere e lei con Gerard. Dopo sette anni è un po' improbabile che ancora si debba conoscere. Due indizi, una prova. Eppure, Solo lo scorso maggio, alla televisione italiana Gerard Pique confessava di voler sposare la compagna, al suo fianco da così tanti anni. Cos'è successo, ora? O, meglio, è davvero successo qualcosa? Perché quella canzone, in fondo, potrebbe non avere nulla di autobiografico. Ed essere, appunto, solamente una canzone e a prova di un rapporto ormai finito, però, secondo il gossip ci sarebbero altri fatti, è dal 30 giugno, giorno del matrimonio di Messi, che la coppia non posta più foto che la ritraggono unita. Infine, lesultanza dopo il gol del 4-0 contro l'Espanyol, Pique, che di solito esulta con due dita, simbolo dei suoi due figli ma anche della data di nascita sua ed Shakira, ha fatto un grosso dito medio a favore di telecamera. E c'è chi ci ha visto un messaggio neanche troppo indiretto rivolto proprio all'ex compagna E.